che giochi a golf come tutti i veri cittadini di sua maestà britannica sì, io sono il presidente dei cantanti musicisti golfisti. Eh, vabbè che sciccheria scusami perché oh. qua noi abbiamo messo proprio una mini pizza abbiamo piazzato in questo ampio settore dello studio oh, un, un minigolf, ma Mascola, essere... io avevo detto facciamo il gol, minigolf, che c'entra? Ma chiamiamo la signora Coriandoli. Chiamiamo eh? la ma, signora ma, Gara, Coriandoli, ma, chiamiamo Laura, chiamiamo ma avete, Eva. Ma, certo. tutto ma tu hai mai giocato il minigolf? No, a scatola ci pensa proprio, mascano, ma scatola. <ride> Interrompiamo la normale programmazione per un messaggio di emergenza della protezione civile.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 Il Vesuvio è eruttato dieci minuti fa secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il sindaco di Napoli ha emesso un'ordinanza di evacuazione. Se vi trovate a Napoli o nei dintorni della Campania, cercate un riparo in casa. Non uscite, mettereste in pericolo la vostra vita. Il supervulcano dei Campi Flegrei ha eruttato, producendo milioni di proiettili vulcanici balistici che hanno distrutto Napoli, Roma e altre zone dell'Italia centrale. La città di Napoli e i suoi dintorni sono in grave pericolo. Cercate rifugio in casa prima che sia troppo tardi. Colate di lava fino a 48 km orari stanno attualmente inghiottendo tutte le strade intorno al vulcano. Si prevede una forte caduta di cenere. Sintonizzatevi su 770N per maggiori informazioni. Durante l'eruzione del supervulcano, tutte le trasmissioni saranno temporaneamente interrotte.